C'ha play primi like, ci stanno letti grand like che condividi uomo che non basta mai, ma Maximi. Che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, a giocare non più altro è ombre, ma dallo, matalo, camperon dietro la crusa. Devi iscriverti al canale Maximi, su youtube trovi tutto e di più, forse fallo pure tu perché con le di l'eticritino stare sempre un passo di più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli che alcuni hanno capito alcuni come al solito non hanno capito e ve lo vado a rispiegare e anche ad aggiornarvi eh, per quanto riguarda l'ora e la data allora il glitch in sintesi eh, ha, ha bisogno di una base operativa un bunker con dentro un com e dentro il com ci deve stare l'auto che vogliamo duplicare e alcuni mi dicono ma l'auto non entra dentro al com grazie al cazzo ragazzi, se non ci mettete il deposito veicolo personale dentro al com l'auto non ci entrerà mai quindi al terzo slot dovete avere il deposito veicolo personale che sia chiara sta cosa mi raccomando deposito veicolo personale e vedete che veicolo entra quindi adesso entro nel deposito veicolo giusto per farvi vedere che entra tanto per capirci tiriamo fuori il nostro veicolo, ovviamente una retro custom o comunque un'auto di Venice dal deposito veicolo personale e adesso andiamo alla base operativa allora oggi userò un metodo differente, eh, quello del teletrasporto allora per avere il teletrasporto ragazzi che cosa dovete fare? dovete avere la mira manuale quindi andiamo in mappa scegliamo un'attività che sta vicino alla nostra base operativa e ci clicchiamo sopra con il quadrato entreremo nell'attività questo sarà un passaggio veloce ve lo metto in velocità ma tanto comunque lo sanno pure i sassi come e il trasporto su GTA io qui sono in party e mi unisco a un amico tramite party però voi fatelo tramite una community, tramite quello che cazzo prepara a voi, non lo so che sta una persona comunque in modalità di puntamento diversa quindi accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo io qui mi sono unito due volte perché vedevo che non si univa la prima volta non mi faceva recupero quindi mi sono unito due volte però comunque sì è sufficiente una volta non è che dovete stare lì a unire ben botto le volte quindi a questo punto ci siamo teletrasportati che cosa dobbiamo fare ragazzi? entriamo nella base operativa una volta nella base operativa dovremo avere tante lgr h8 quanti cloni vogliamo fare qualcuno si lamenta perché dopo deve rimpiazzare i veicoli dentro la base operativa regà è una cazzata Ve mettete lì ve comprate i faggio chiamate o fate col motorcycle club e rimpiazzate tutti i veicoli ok i faggio però non devono venire dal dalla clubhouse, perché se vengono dalla clubhouse è normale che poi le auto non c'entrano la clubhouse, quindi a questo punto LG o faggio che siano, salite sul veicolo che avete in base operativa che andrete a perdere, guardate la targa di questo veicolo che diventerà la targa della prossima LG RH8, premete acceleratore immediatamente freccia in alto, se uscite fuori con il telefonino aperto, vuol dire che il glitch sta funzionando, se uscite fuori con la macchina, dovete ripetere chiaro? No? Quindi a questo punto andiamo a riteletrasportarci un'altra volta. Ci teletrasporteremo vicino al nostro bunker. A questo punto, io in questo bunker non avevo attività molto vicine, però mi contento Quindi vado a fare un partecipa a sessione da un amico o tramite parti o tramite community o tramite attività recenti come volete voi accettate il primo messaggio e skippate il secondo skippate vuol dire cancellare il secondo quindi andiamo nel nostro bunker e vedremo il veicolo che diciamo cambierà di targa quindi adesso andiamo nel bunker con, con la gippetta qui Due depressione sta macchina, ragazzi. Se non mi vedete più, che faccio video? Ordi che mi sa squagliato il PC? Eh? non so se si sente la ventola del PC, ma questo callo mi frulla proprio. Quindi, a questo punto, entrate nella base operativa e nel bunker, io pure sto affuso, ragazzi. Con questo callo, entrate nel bunker e abbiamo l'auto adesso vi faccio vedere la targa di quest'auto ragazzi che comunque è una targa che ha quest'auto insomma vi faccio vedere come cambierà la targa quando noi saliremo in auto allora eh, il fatto che le targhe cambino non vuol dire che non prendete il blocco giornaliero il blocco lo piate comunque non vi pensate che se la targa è pulita non vi piate il blocco oramai se ce l'avete il blocco fa via culo e ve lo tenete sul canale c'è un tutorial sul blocco, ve l'ho messo miliardi di volte nei video, entrate nella playlist tutorial, c'è un video che parla del blocco e quel video contiene altri due o tre video che parlano sempre del blocco perché si hanno le targhe bloccate e tutto il resto. Entrate nelle schede dei video, guardate i video fino alla fine, non fate come tanti che mi hanno chiesto in che sessione si deve fare quando alla fine stava a dire? Fatelo in privata perché è meglio, comunque sia, adesso mi vado a riteletrasportare alla base operativa. Anche perché se io faccio 7 minuti di video, sto 7 minuti a parlare per voi e voi che fate al quarto minuto perché avete capito il glitch e me ne andate? E dai, è su allora, quindi torniamo nella base operativa. Vi faccio vedere l'auto che ho appena pubblicato. Intanto vi faccio vedere pure la data e l'ora per gli increduli perché tanto ci saranno sicuramente quelli che non credono quindi vi faccio vedere date ora e come state vedendo è il 3-6-2018 e avete visto anche la ora raga oggi non proprio proprio voglia di fare un cazzo eh? quindi cercate di non tartassarmi ma non è perché non ve voglio rispondere però Dopo un po' uno si rompe di coglioni, eh? Quindi, andiamo a vedere sta macchina e vedrete che la targa che ha quest'auto è la stessa targa di quella che c'era nel bunker. La vedete? Perfetto. Il glitch funziona, il video finisce qui. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.